Sì, grazie Presidente. Il nostro sarà un voto di astensione, non perché eh, non condividiamo quanto detto dai colleghi o perché non riteniamo sia importante la metro C io sono un utente eh, quotidiano della stessa ma perché diciamo le richieste che eh, sono presenti nel dispositivo giustissime eh, come ha eh, potuto osservare anche chi ieri è stato presente alla seduta della commissione mobilità eh, le stiamo affrontando le stiamo affrontando da vicino con l'ottimo supporto del gestore Atac e di Roma Metropolitana. Tra l'altro la notizia di ieri eh, si sta lavorando per abbassare la frequenza della metro C da 12 a 9 minuti Uh, so che magari può sembrare strano per chi uh, ci ascolta ma c'è un lungo e complesso iter autorizzativo per scendere sotto determinate frequenze che erano state uh, stabilite originariamente nel contratto uh, le modalità sono state spiegate ieri in commissione, chiunque vuole può poi rivedersele uh, vedendo il video delle commissioni che sono tutti su uh, Youtube e, e quindi diciamo si sta facendo un ottimo, un ottimo, si sta facendo un grande sforzo per arrivare a dei risultati uh, che siano il più possibile e chiaramente ci sono stati dei disservizi in alcuni periodi sulla metro C dovuti a alla carenza di treni, anche qui per chi ha seguito i lavori della Commissione Mobilità fin da settembre 2016, fin dal nostro insediamento eh, abbiamo eh, lavorato su un tema importante che era quello dell'usura anomala delle ruote eh, della Metro C, dei convogli, si è fatto uno sforzo immane da parte di tutti, da parte politica, il Dipartimento, Roma Servizi, Roma no Metropolitane, Atac e siamo arrivati quasi ad eliminare del tutto eh, questo problema che però ha comportato all'inizio a una sostituzione anticipata delle ruote e a delle lavorazioni che ci trascineremo fino a maggio di quest'anno e che appunto potrebbero comportare ancora qualche disagio, però in prospettiva ripeto abbiamo il completamento di questi lavori di sostituzione delle ruote, l'autorizzazione e quindi poi l'abbassamento delle frequenze a nove minuti che contiamo di farlo per aprile, quindi diciamo si sta facendo veramente il massimo per ottimizzare, rendere questa efficiente, efficiente questa linea che assolutamente lo ribadiamo debba proseguire, si sta lavorando sulla project review e dicevo una linea che ha cambiato il volto della parte estra della nostra città. Un ultimo appunto sul tema della, ehm, della connessione eh, che manca sui treni della linea C, ehm, la infrastruttura è predisposta, sono i singoli gestori, TIM, Vodafone, Wind e chi che sia, che devono attivarsi. Forse è una mia interpretazione caricando ancora relativamente poco eh, la metropolitana i gestori eh, telefonici non sono invogliati ad effettuare questi investimenti che però inevitabilmente debbono fare i gestori, non lo può fare né Roma Capitale eh, né Atac però consentitemi di chiudere con una valutazione romantica quando prendo la metro C è bello vedere che alla fine almeno su quella linea stiamo tutti sui libri o sul giornale e non al cellulare grazie Presidente